Ciao ragazzi, su questo video vedremo come si calcola il nucleo e l'immagine di un'applicazione lineare allora se l'applicazione lineare T che va da R3 a R3 con T X Y Z X più Y X più 2 Y più Z Y più Z questi sono X Y Z trovare una base e la dimensione di kernel e l'immagine di t allora andiamo a vedere cos'è kernel o nucleo di t sia un'applicazione lineare T, che va da v a W, cioè nel nostro caso da R3 a R3 che è un endomorfismo. Allora si definisce nucleo di T l'insieme dei vettori di V la cui immagine è il vettore nullo di W. Questo insieme lo indichiamo con Ker di T è uguale con il vettore che appartiene a V. Ha come immagine lo 0 il vettore 0 questa è una semplice definizione di kernel da questa definizione si capisce subito che questo che dobbiamo fare è di risolvere un sistema omogeneo cioè x più y uguale Zero, cioè tutti i vettori uguale con 0 x più 2y più z uguale 0 e l'ultimo y più z uguale 0 andiamo qua abbiamo detto ognuno può decidere come risolvere un sistema lineare allora x uguale meno y vediamo questa che è y uguale meno z dobbiamo sostituire su questa allora x è meno y cioè meno y più y è meno z cioè meno 2z più z uguale 0 allora abbiamo x uguale meno y y uguale meno z facciamo i calcoli meno y meno 2z più z meno z uguale 0 abbiamo x uguale meno y uguale meno z e qua se portiamo da questa parte y diventa y uguale meno z in questo punto ragazzi vediamo che abbiamo due equazioni che sono uguali allora a noi ci serve solo una procediamo x uguale meno y e y uguale meno z andiamo a sostituire Qua. Allora, y uguale meno z, cioè x uguale con meno meno z, y uguale meno z. Abbiamo x uguale con z e y uguale con meno z z è la nostra variabile libera può prendere qualsiasi valore, allora z no, uguale appartiene ad r adesso procediamo con lo stesso modo che abbiamo usato per trovare una base allora abbiamo x y z uguale con x uguale con z y uguale meno z, la nostra variabile libera che è z. Fattore comune z, 1-1-1 con z appartiene ad r, perché questo è un generatore, e poi possiamo scrivere che una base di kernel uguale con questo qua 1 1 1 la dimensione di kernel uguale con 1 perché abbiamo solo un vettore allora questo era il calcolo di kernel. Andiamo a vedere l'immagine. Allora, andiamo a vedere cos'è l'immagine di t. Si dice immagine di t l'insieme dei vettori di W che sono immagini di qualche vettore appartenente al dominio v, cioè che vanno a v. Cioè immagine di t si definisce come il vettore W che appartiene all'issieme V doppia V scusa che è così con V appartiene a V allora l'immagine è il contrario del kernel è l'immagine del condominio che va a dominio andiamo a vedere come si trova Dobbiamo prendere una base di V, cioè del dominio, che di solito sarà R alla N, così, dove N tiene ai naturali. Allora, quindi la soluzione più facile è di prendere la base canonica, cos'è la base canonica? Così via. Noi abbiamo l'insieme R alla 3, cioè la base canonica è questa, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 0, 1. E poi dobbiamo trovare le immagini di T, V, 1 T v2 e t v3 che producono il dominio di t v cioè devo prendere i vettori del nostro esercizio e applicare questo qua e prendere come base la base canonica andiamo a vedere allora dobbiamo calcolar calcolare questo qua dove x, y e z dobbiamo mettere questi valori allora per t di 1 cioè questo qua andiamo x, y, z allora x uguale 1 più 0 1 più 2 per 0 più 0 e 0 più 0 uguale con 1, 0, 0 poi per i2 cioè questo qua x, y, z uguale con 0 più 1 0 più 2 per 1 più 0 e 1 più 0 uguale con 1, questo fa 2 e 1 e poi i3 x, y, z 0 più 0 0 più 2 per 0 più 1 e 0 più 1 questo uguale con 0 più 0 fa 0, questo fa 1 e questo fa 1. Allora, questa è la nostra immagine con la base canonica. Come procediamo? Abbiamo detto che quando abbiamo dei vettori, come troviamo una base? Allora, prendendo questi vettori qua e trovando quali sono linearmente dei dipendenti qua ho sbagliato Perché questo è 1, non 0 allora attenzione che il nostro vettore è 1, 1, 0 e adesso andiamo ad applicare Gauss questi sono i vettori scritti a matrice e questo che dobbiamo fare con Gauss è di portare la nostra matrice a scalini così allora per prima mossa devo far diventare questo qua 0 andiamo a vedere allora devo togliere semplicemente dalla riga numero 2 la riga numero 1 R2 diventa meno R1 più R2 cioè meno 1 meno 1 è 0 cioè ho moltiplicato questa qua con meno 1 più R2 1 2 1 qua c'è un più Allora meno 1 più 1 fa 0, meno 1 più 2 fa 1 e 1 più 0 fa 1, questa è la nuova R2, andiamo a scrivere 1, 1, 0, la R1 rimane la stessa, questa è diventata 0, 1, 1 e la terza uguale dalla prima cosa ragazzi abbiamo già visto che abbiamo due linee le stesse allora non c'è senso di procedere dobbiamo prendere solo una delle due allora cancelliamo questa e possiamo dire direttamente che questi qua sono i vettori linearmente indipendenti e sono anche la base dell'immagine uguale con 0,1,1 e 1,1,0 e la dimensione è 2 che abbiamo due vettori abbiamo un altro teorema che ci dice che la dimensione di kernel al nostro caso l'applicazione lineare T più la dimensione dell'immagine deve essere uguale il nostro spazio R3, cioè deve essere uguale con 3. Andiamo a vedere, il kernel l'abbiamo trovato uguale a 1. E l'immagine l'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata uguale a 2. Allora, vale, questo è uguale a 1 più questo è uguale a 2. Che per adesso tutto ragazzi, spero che vi è stato chiaro, se vi è piaciuto il video mettete mi piace e seguitemi su social per non perdere i prossimi video, a presto, ciao!